Perfetto, allora eh, questa settimana il tema era stato essenzialmente l'introduzione dei database no? eh, e quindi abbiamo visto sia le cose di base su come si accede a una, a una, a una tabella facendo delle query, facendo delle, delle interrogazioni principalmente con select e, eh, e poi abbiamo cominciato a vedere come strutturare queste cose, come inserirle all'interno dei, dei, dei nostri tipi di programmi. Eh, la settimana prossima andiamo avanti, quindi video che pubblicheremo nella fine della settimana per, per, per quella prossima, eh, andremo chiaramente avanti su quell'argomento, quindi avete visto che c'è l'esercizio eh, che è rimasto ancora diciamo così, a, a metà no, sul, sull'introduzione del del database, aggiungeremo poi anche la parte su alcune indicazioni più di dettaglio su come creare le classi, i cosiddetti DTO, cioè gli oggetti che trasportano dati nel caso in cui abbiamo dei database un pochino più complessi con più tabelle. Ok, allora veniamo subito direttamente alle vostre richieste, alle vostre domande. Vedo già che Enrico ci chiede L'utilizzo della combo box in questa esercitazione sto affermando allora, con calma. Spiegare l'utilizzo della combo box in questa esercitazione soffermandosi sull'esigenza di dover creare un metodo in controller per popolare il box e l'utilizzo di una mappa per collegare i nomi ai codici dei corsi. Ehm, sono f... d'accordo solo a metà con la domanda. Ehm, nel senso, di questa esercitazione stiamo parlando del laboratorio 4, quindi quello che dovrete fare domani. Fatemi pescare, dunque condividiamo lo schermo così sappiamo di cosa stiamo parlando. Questo qua. E andiamo su GitHub. No, no, no, Devo andare a pescare ovviamente la chat che ho perso. Partecipanti di qua. Ok, allora. TDP 2020. La porta 4. di distruggere. Allora, in questo caso non eravamo una tendina, come questa, eh, che deve essere in qualche modo popolata, deve essere in qualche modo riempita con dei dati. Eh, questi dati provengono ovviamente dal, dal database. Eh, due, eh, due cose importanti, eh, proviamo a scrivere qua uno schema. No, di quelli che sono cioè, le, gli aspetti più importanti, che quando abbiamo una combo box, combo box, è un oggetto parametrico, okay? ha un parametro generico. Per cui in questo caso, allora, il, il suggerimento sempre forte è di non usare mai delle stringhe. Questo sarebbe il modo più semplice, una combo box le cui voci contengono tante stringhe. Quindi il nome del corso 1, il nome del corso 2, il nome del corso 3, eccetera, eccetera. Io vi sconsiglio da non usare mai, a meno che l'unica informazione che noi abbiamo essenzialmente sul contenuto di quella combo sia, sia un nome, sia una stringa. In questo caso, noi abbiamo dei corsi. Noi abbiamo già da qualche parte del nostro... Eh, nel nostro progetto una classe che si chiama corso e, eh, e quindi avremo da qualche parte una lista di corso che sarà non so come la chiameremo da qualche parte tutti i corsi no? o elenco corsi Chiamiamolo, chiamatelo come volete da qualche parte ce l'ho già nel model hm? forza, la prima cosa che devo fare al programma quando parte, deve creare un elenco corsi. Quindi, a questo punto, conviene molto di più che la combo box contenga degli oggetti corso propriamente detti. Quando voi create una combo box in Conoscim Builder, eh, lei vi mette semplicemente così, quando vi crea il controller. Dice, perché qui eh, c'è un parametro però specificarlo tu. Mm? Eh, noi specifichiamo un oggetto. Allora, in questo oggetto, eh, a questo punto, gli oggetti che metteremo dentro la combo box sono gli stessi oggetti che sono nell'elenco dei corsi, del modello. Sono esattamente gli stessi. Dopodiché eh, la, la combo box, la tendina, mostrerà il contenuto del corso.toString. Quindi, quando definisco il metodo toString, mi fa vedere nella combo box, nella tendina, quando si apre esattamente l'output del metodo toString. E quindi personalizzandomi il toString posso decidere che cosa mostrare qua dentro. Dopodiché, però quando vado a prendere il valore, adesso entriamo nel dettaglio sui metodi, quando vado a prendere il valore che, che attualmente ho selezionato, invece mi restituisce già un oggetto. E questo oggetto ha tutti i campi che mi servono per cui non ho più eh, bisogno di collegare i nomi e i codici del corso solamente per questo scopo specifico. Perché io ho già un oggetto che ha dentro il nome, il codice, eccetera, ma è esattamente lo stesso oggetto, non è un altro uguale, eh? è lo stesso oggetto che c'è in questo elenco dei corsi. Quindi, di nuovo, ancora una volta, la, la strategia vincente è ragionare e usare con gli oggetti e non, diciamo così, con i dati singoli. A questo punto, come facciamo a crearla, come facciamo a popolarla, come facciamo a, eh, a, a interrogarla? Non vorrei togliervi il piacere di fare il laboratorio domani, però, eh, quindi vi do solo qualche, qualche prima indicazione. Mm? Eh, allora, prima di tutto, eh, ci sono due fasi, quindi c'è la fase in cui preparare, devo preparare e popolare la tendina, e c'è la fase in cui devo invece capire il valore selezionato. Allora, preparare poco la popolare tendina la devo fare all'inizio del programma. Quindi quando all'avvio in questo esercizio. In questo esercizio perché l'elenco dei corsi non cambia. Se fossero esercizi più complessi in cui magari devo scegliere, che ne so, scegli... Uh, se sei iscritto in ingegneria gestionale oppure meccanica, e allora a questo punto, dopo che hai fatto questa prima scelta, il contenuto della tendina deve essere aggiornato no? uh, di conseguenza, e quindi non sarà più solamente all'avvio, oppure quando, ogni volta che sia necessario modificarlo. In questo caso all'avvio. Uh, e poi ci chiediamoci come, come fare, all'avvio, però è, è un problema. Perché noi la combo box, chiamiamola eh, box corso, hm? che è l'elemento che è dentro il controller, noi abbiamo che la, la box corso è dentro il controller. Ok? Eh, il controller però non lo creiamo noi. Il controller viene creato, quindi viene creata, durante il load load del fxml quindi eh, questa tendina quando nasce quindi nell'inizializzazione del controller è vuota no? perché non c'è nessuno che ci sta mettendo nulla dentro eh, il controller non può nel metodo init del controller non può riempirla Perché? Perché non so ancora cosa metterci. Perché il controller non sa quali sono i dati. Non conosce il model. Non conosce ancora il modello. Quindi il controller da solo non può popolarsi la tendina. Quindi l'unica cosa che può fare il controller è partire con una tendina vuota. Quando è che la possiamo eh, popolare questa tendina? Nel metodo setModel. Che abbiamo, eh, ricordate che normalmente avevamo un metodo set model da aggiungere al controller mh? che essenzialmente faceva dis.model, eh, era una cosa di questo genere, model model dis.model uguale model, era un po' balbuziente, model model model, detto sei volte sulla stessa riga, eh, ma era l'operazione che facevamo normalmente. Questo serviva affinché il controller potesse avere riferimento al modello che ricordiamoci era stato creato nel main, eh, per poter fare tutte le operazioni che seguono. A questo punto eh, fa, faremo in modo che il set model non solamente si ricordi il modello, ma a questo punto al modello può immediatamente chiedere eh, dimmi quali sono, dimmi qual è l'elenco dei corsi. Quindi a questo punto lui dirà Uh, ok, caro modello, visto che so chi sei, dimmi l'elenco dei corsi. Uh -huh. E questo elenco dei corsi sarà, uh, come fa il modello a saperlo? Il modello poverino è appena nato, ma questo get elenco corsi uh, farà far, far sì che il modello farà, uh, chiami il DAO, chiami il database per poter ottenere l'elenco dei corsi. Quindi questo scatena la prima query del database. Quindi nel main abbiamo il metodo eh, che crea il modello, new model, e subito dopo avremo controller.setModel. Il setModel fa sì che il controller abbia bisogno dal modello di informazioni su come riempire la tendina e quindi le chiede al modello. Quando? Appena può, appena conosce chi sia il modello. Prima non può, eh, non può perché non sa chi è il modello. Eh, il modello, questa informazione, non ce l'avrà ancora e quindi lo chiederà al DAO, il quale la chiederà al database. A questo punto l'informazione torna indietro dal database al DAO, dal DAO al model, dal model finalmente al controller. E allora il controller lo può mettere nella tendina. Come? Eh, la eh, combo box ha un, attributo, ha un attributo che si chiama items, che contiene gli elementi. Prendiamo la documentazione. Quando arriva. Ok. Ha una proprietà items. Ingrandisco la schermata. La proprietà items, che è l'elenco, è una lista, una collection, è una lista un po' particolare, un observable list. Noi non abbiamo ancora visto le... Eh, le proprietà i binding e quindi per ora non sappiamo ancora la differenza tra una lista normale e una lista osservabile consideriamola come una normalissima lista quindi gli elementi della lista di tipo T, dove T ovviamente è il tipo generico della combo box allora eh, sarà una lista che è stata inizializzata vuota contiene zero elementi e quindi noi possiamo semplicemente eh, noi, il nostro, la nostra tendina si chiamava box corso Box Boxcorso.items, getItems, scusami, la proprietà uh, getItems mi restituisce la collection. A questa collection io devo aggiungere tutta questa lista. Quindi, uh, add all aperta tonda, andiamo a capo così si capisce meglio. Così, quindi questo è grossomodo l'approccio ok questo è uh, il modo per popolare la tendina essenzialmente ovviamente se poi questa tendina dovesse cambiare di tanto in tanto su questo get item ci dobbiamo fare un clear per ripulirla poi dobbiamo aggiungere nuovi elementi ma è una lista uh, quindi scusate questo era già il come insieme al quando era anche il come per poi recuperare, a questo, qua, a questo punto eh, JavaFX mi fa vedere esattamente gli elementi che mi servono, subito dopo mi chiedo come faccio invece a recuperare il valore selezionato eh? e questo è facile perché anche qui esiste un elemento che adesso qua non vediamo, eccolo qua perché è ereditato da combo bay, bay, box base che è eh, l'attributo value value è eh, definito come l'elemento selezionato se l'input non è editabile adesso qui la combo box ha una proprietà in più il fatto che l'utente può addirittura inserire un dato per conto suo se noi lo abilitiamo nel nostro caso non è abilitata quindi ci basta semplicemente fare un get value e quindi faremo semplicemente un ogni volta che ci servirà conoscere quel valore faremo un box corso get value. e questo sarà un oggetto corso non una stringa, e quindi mi dà, esattamente, dà immediatamente tutte le proprietà che mi servono. Lo stesso oggetto corso che ha messo all'interno del nostro modello. Quindi di fatto la, la tendina si ricorda eh, esattamente l'oggetto che il modello gli ha passato, non semplicemente una copia della stringa. Quindi questo ci evita tanti passaggi di, ma andiamo a cercare qual è il corso che ha questo nome? No, lo so già direttamente perché ce l'ho lì. Ehm, la. la la continuazione della domanda che ho visto nella chat dice, ma se io devo però toString lo devo stampare in, in modi diversi, no? Quindi Enrico dice, ma io eh, il, lo corso lo voglio stampare da qualche parte e quindi ho già un metodo toString. e nella tendina invece voglio mostrare una cosa diversa quindi il modo di stampare il corso che voglio vedere nella tendina deve essere diverso dal modo di stampare il corso eh, che vedo, eh, che uso altrove nel programma, allora in questo caso eh, uno, sei pignolo, ma va bene, e, e due, eh, beh, semplicemente ho due soluzioni. Eh, uso un metodo diverso, quindi avrò un toString per le esigenze di base e poi avrò un toLongerString eh, eh, se voglio scrivere da qualche parte eh, in modo più, più completo. È chiaro che se uso quest'altro metodo non posso pensare che venga chiamato in automatico. Oppure, se hai bisogno di questo, faccio una sottoclasse, che non so, lo, lo posso chiamare eh, corso prolisso, che estende corso, e l'unica cosa che fa è implementa una nuova versione di toString. Allora, quando mi serve... Eh, e dopodiché i due oggetti sono, sono identici, tranne il metodo toString. Quindi io posso poi convertire da uno all'altro facilmente, con nessuna operazione basta fare, da, da, da corso, dalla sottoclasse alla classe non ho bisogno di fare nulla, dalla classe alla sottoclasse posso eh, fare un cast, tanto so che non crea problemi, perché è esattamente lo stesso oggetto, e allora a seconda dell'oggetto che metto nella collection, di come lo chiamo, alla fine quando dovrò stampare quella collection me lo stamperà chiamando il toString dell'oggetto padre o il toString dell'oggetto figlio quindi sto prendendo un oggetto che ha un, un suo comportamento e sto estendendo quel comportamento ridefinendolo in un certo modo che è il tipico caso d'uso dell'eritarietà sì. questo oggetto poi in realtà, questo metodo lo ridefinirò perché altri lo chiamano e, e, sanno, e sanno che questo metodo esiste quindi se, dobbiamo, se abbiamo bisogno di fare queste distinzioni qua si può anche lavorare con le sottoclassi eh, dunque, torniamo alle altre domande eh, allora, sempre rimanendo in tema eh, mi sembra che sia Francesco Manca poi dopo andiamo a riprendere la domanda di Emanuele Francesco dice che si è sbagliato a fare un metodo a parte nel controller per popolare il box che richiamo dal main eh, il main non richiama i metodi del controller eh, non, normalmente i metodi del controller sono richiamati dalla vista secondo il modello model view controller una volta che il main ha creato tutti gli elementi, poi se ne va in pensione, non ha più nulla da fare. Quindi il main crea gli oggetti e li mette in contatto, li mette in comunicazione. Poi tutto il resto dell'esecuzione va avanti ad eventi, cioè una cosa avviene quando c'è bisogno che avvenga. Al limite uno potrebbe, prima di fare il set model, chiedere al modello di caricare il database, quindi chiedo al model di fare una query. Però mi vedo molto male il fatto di definire nel controller un metodo che venga chiamato dal main. Mm? Eh, no, ecco, no, no, no, no, no vedrei, non lo vedrei una buona soluzione. Eh, sì, no, no, no l'unica soluzione è la, allora, la... perché a quel punto cosa dovrebbe fare? Il main dovrebbe passare al controller direttamente un elenco di, di, di, di corsi, bypassando il model, perché... Il main perché deve conoscere l'elenco di corsi? Sembra una cosa un po' strana, Chiedo, il main chiede al model, dammi l'elenco di corsi, lo prende e lo dà al controller. Quindi fa la passacarta inutile, non è un passaggio in più. E poi questo avviene solamente all'avvio del programma, se uno dovesse ridefinire queste cose non, non si può fare. Quindi il main lasciamolo fare, da fare mega coordinatore, crea la vista, crea il controller, crea il modello, fa sì che si conoscono tra di loro e poi basta. Rimane in attesa che il programma termini. Um... Questo anche perché, adesso noi in questo caso non stiamo ancora facendo programmi complessi, ma se abbiamo programmi con più videate, ogni videata ha un suo fxml e un suo controller. E queste videate, quando cambiamo da una all'altra, il controller muore. E poi cambiamo videata e il controller rinasce, ne viene creato uno nuovo, che a questo punto però deve avere lui la logica per poter ripopolare la propria interfaccia. Uh, ok. Andiamo avanti sulle domande. Dunque, questa qui, quella è Matteo. Giusto, ne ho persa qualcuna? Sì, no, ho perso quella di Emanuele. Allora, alla fine, un metodo in una classe DAO è necessario applicare il metodo close anche alla classe prepare statement o basta fare connection.close? Eh... No, se faccio già connection.close è sufficiente, non è necessario chiudere anche lo statement, perché la chiusura di una connessione automaticamente chiude anche tutti gli statement che questa connessione portava con sé, eh, sia che sia uno statement, sia che sia un prepare statement, è indifferente da questo punto di vista. Quindi eh, per pulizia possiamo chiudere anche il prepare statement, ma se il metodo del DAO fa come deve fare connection.close, eh, non è più necessario eh, chiudere anche il statement. Dobbiamo ricordarci soprattutto se usiamo più di uno statement all'interno della stessa chiamata del DAO. Eh, ok, dopodiché andiamo avanti. In merito all'esercizio, Matteo, in merito all'esercizio fatto sul pattern DAO, per quanto riguarda l'inserimento del semestre, al posto di una casella di testo, non sarebbe più opportuno usare dei radio button e delle combo box? ho solo le opzioni 1 e 2 per ridurre i possibili errori di input eh, sì allora, sì dal punto di vista diciamo dell'interfaccia utente eh, dal punto di vista dell'interfaccia utente se io conosco a priori quali sono i valori che l'utente può inserire quindi so esattamente prima quali sono i valori possibili è sempre meglio eh, dare all'utente una scelta chiusa, una scelta limitata. Quindi una tendina, una combo box, una serie di, eh, di, di radio buttons, quindi i radio buttons sono bottoni diversi che hanno tutti lo stesso gruppo in modo che vadano avanti, vengano selezionati eh, in modo mutuamente esclusivo uno rispetto all'altro e, ehm, e così l'utente l'unica cosa che può fare è selezionare uno di questi. Quindi sì, sicuramente dal punto di vista del, della progettazione dell'interfaccia diamo all'utente un'occasione in meno di sbagliare, no? il fatto che lui non, ha, non debba scrivere nulla e quindi noi non dobbiamo controllare se ha scritto giusto è, è, è meglio per l'utente ed è meglio per noi quindi sicuramente la scelta è migliore eh, in generale se ci viene consigliato un certo elemento grafico, dobbiamo strettamente attenerci a quell'indicazione o possiamo implementare di diverse, eh, potete benissimo fare qualunque mossa migliorativa che riteniate quindi a meno che non sia magari esattito specifico su quell'elemento, ma di fatto non succede mai, ehm, siate aperti alla progettazione, quindi se vedete una soluzione migliore, che rispetti ovviamente gli stessi vincoli, eh, siete liberi di farlo, sicuramente um, Ok Umberto non è convinto di quando eh, chiamare ancora eh, la, la popolazione della, della tendina e mi dice, ma io se chiamassi questo metodo all'entry point, subito dopo richiamo il set model, eh, in modo da avere due metodi distinti, uno che decise il modello e uno che popola la combo box. Um, io lo dico diversamente, ma cosa ne frega al main o all'entry point di sapere che esiste una tendina? Cioè, è un problema del controller della vista, sapere se quell'elenco dei corsi è una tendina, oppure, eh, prendendo l'esempio eh, che, che ha fatto Matteo prima, è una serie di checkbox, eh, oppure sono eh, di, squat, di radio button, oppure che ne so, è una tabella con tante caselle, con tanti bottoni, di cui uno è evidenziato e gli altri no. Che, che ne sappiamo? Quindi io lascerei al controller, alla vista, gestirsi le proprie cose. Io dico al controller, guarda, se vuoi accedere ai dati, questo è il model, fai tu. E sarà poi il controller che dice, aspetta, però io qua devo far vedere una tendina, quindi ho bisogno di quei dati. Questo è un problema suo, del controller. Il controller è responsabile che i contenuti della vista siano corretti, se gli mancano dei dati se li va a prendere. Punto. Quindi, magari per qualche motivo io ci metterò due tendine, due volte l'elenco dei corsi, magari uno in ordine alfabetico e l'altro in ordine di voto. E perché questo deve saperlo il main? e che deve dire popola questa, popola quell'altra. E il controller è responsabile di, di, di, di controllare l'interfaccia. Quindi l'importante è dare al controller la possibilità di accedere ai dati che gli servono. Per questo facciamo set model. Dice, oh, se ti servono dei dati, vale a chiedere a lui. Fine. Ai livelli più alti, non c'è. Non, non, non, non è necessario, che si, non, non si devono preoccupare di questa cosa, non devono avere questa responsabilità. È già responsabilità sua, del controller. Hm? Eh, pensiamo che il main e il model e il DAO cioè tutto il programma non, hanno, non abbiano la minima idea di cosa va a finire sull'interfaccia gli unici che sanno cosa va a finire sull'interfaccia sono il controller e l'fxml eh? così spero che sgombriamo un pochino eh, ognuno, eh, qui lavoriamo molto a compartimenti stagni, no? meno, meno tu sai dell'altro, meglio è e quindi se lui ha dei bisogni, se si risolve non, non devi essere tu che glieli prepari Ehm um... Uno che gestisce il modello e uno che popola la combo box. Però quando deve essere popolata la combo box? Quando deve essere aggiornata? Perché deve essere qualche classe esterna a sapere quali sono le logiche di aggiornamento di interfacce interne? No? Cerco di, di convincervi di portarvi su questo modo di ragionare. Ehm, poi c'è una domanda di, di Paolo che mi chiede eh, sul pattern DAO perché è stata creata una classe apposita per la gestione dell'oggetto connection, piuttosto che definire una proprietà connection dentro la classe DAO, dove nasce la di definire un'apposita classe. Per due motivi. Uno, perché di DAO potresti averne più di uno. Se avessi un database complicato con 40 tabelle, allora non metti tutti i metodi in un'unica classe DAO. Allora fai una classe DAO per gestire una parte, che ne so, la parte di tabelle che ha a che vedere con gli utenti, un'altra classe DAO che gestisce, che ti offre i metodi per poter fare le query sulla parte di database che gestisce che ne so, i clienti, l'altra che gestisce l'interfaccia, l'altra che gestisce le preferenze, e quindi hai tante classi DAO. Le connessioni sono a un livello più basso, cioè sono una risorsa che le varie classi DAO usano. Quindi non, ce è una, non è che ogni classe DAO c'è la sua connessione privata e si usa la sua, no? E si apre la sua connessione e la usa solo lei. No, le connessioni sono qualcosa di più basso livello che le varie classi DAO usano. Per cui è bene che chi crea le connessioni, nel caso in cui ci siano più classi, noi non l'abbiamo visto perché c'è una classe DAO sola, ma nel caso in cui ci siano più classi DAO la connessione è bene che sia una sola e, viene condivisa, e venga condivisa tra tutti la logica di creazione delle connessioni. Ehm... Um, questo è il primo motivo. Il secondo motivo lo vedremo forse tra due settimane, eh, non ho più a mente precisamente il calendario, eh, quando vedremo la logica del connection pooling. Eh, cioè il fatto che eh, adesso ogni volta che chiamo un metodo di un DAO creo una connessione, la uso per 10 millisecondi per fare una query e la chiudo. E quindi ci accorgeremo quando lavoreremo con dei dati un pochino più grandi eh, che eh, questo continuo aprire e chiudere connessioni fa solo perdere tempo. E quindi faremo in modo che le connessioni non vengano aperte o chiuse ogni volta che chiamo il metodo del DAO, ma che vengano gestite in un pool. Quindi ho una serie di connessioni già aperte, sempre aperte, che vengono semplicemente date in prestito. Allora, per questo motivo è bene centralizzare, esternalizzare rispetto al DAO la gestione delle connessioni, perché la renderemo più furba. Quindi per ora questa classe di B-Connect è di una riga sola, è un metodo di una riga sola, che delega brutalmente al driver manager ma la faremo evolvere questa, la faremo diventare più furba. Eh, e di nuovo, ancora una volta, le classi DAO non hanno bisogno di sapere qual è la logica con cui vengono gestite le connessioni. Questa sarà la responsabilità della classe database connection, DB Connect, che è così detta. Quindi, i motivi sono due, posso avere più DAO e il secondo, attenzione che la DB Connect la rendiamo più complicata, più versatile, più efficiente, eh, e lo vogliamo fare senza andare a toccare il DAO sovrastante, perché il DAO ha già i suoi problemi a fare le query giuste quindi è bene che non diamo anche alle classi DAO il problema di gestirsi la o le connessioni eh, quindi è un passo adesso sembrerebbe inutile ma è un passo intermedio poi ci servirà eh, poi abbiamo Leandro che mi dice che nel punto 6 del lab 4 bisogna modificare il database aggiungendo lo studente al corso aspetta eh, che lo vado a leggere queste domande così a bruciapelo. Punto 6 del lab 4 Punto 6, dove sta scritto? Sto maledetto. Qua, implementare la funzione di iscrizione dello studente a un corso. Ok, quindi il corso eh, esiste già, lo studente esiste già dalla tabella degli studenti e eh, col pulsante iscrivi tu aggiungi lo studente al corso stesso. Ok? Um, L'iscrizione di un studente a un corso avviene attraverso la tabella intermedia, qui non ce l'abbiamo, sto maledetto di, di stru, uh, no. non abbiamo messo la struttura del database. Eh, in iscritti corsi.sql vedete che ci sono tre tabelle, no? la tabella con gli studenti, la tabella con i corsi e la tabella eh, relazione. No? Che, che dice qual è lo studente iscritto a quale corso okay? quindi fare un, iscrivere uno studente a un corso significa aggiungere uno studente a questa tabella di iscrizione eh, lo posso fare semplicemente facendo una insert quindi insert into quella tabella eh, avrà due colonne se non, se non ricordo male se no eh, andiamo a prendere eh, il database ce lo importiamo un attimo ha eh, due colonne, una è il codice del corso e l'altra è la matricola dello studente quindi non c'è nulla di, di particolare da fare, semplicemente si aggiunge, fa una query che non sarà una, eh, con un prepare statement, non sarà un execute query, perché non sto facendo una select, sarà un execute update di un'istituzione tipo insert, e quindi sarà una, eh, una cosa del tipo, eh, devo fare una query del tipo insert into... Eh, iscrizioni, non mi, non mi ricordo come si chiama la tabella, chiedo scusa, quindi eh, se ce l'avete al volo ditemelo, se no magari poi vado a prendere il database, solo che ci vuole un attimo per importarlo. Eh, values, eh, scusate, iscritti e poi matricola studente, virgola, eh, codice corso, values, punto interrogativo, punto interrogativo. Iscrizione, grazie. E i nomi delle colonne? <ride> le due colonne di iscrizione si chiamano, per favore? Matricola Codings, perfetto, Codings. Ce l'ho quasi arrivato. Ok, quindi questa è la query di inserimento che dovremo fare. Eh, e quindi il metodo eh, del, del, del DAO riceverà un oggetto studente, quindi farà studente.getMatricola un oggetto corso e farà corso.getCodings e quindi questi due valori li può inserire al posto dei punti interrogativi. Dovrò usare ovviamente il statement.executeupdate avendo preparato questo statement. Ehm e, e nulla di più, nulla di particolare. Execute update, ricordiamoci che ritorna un valore intero. Il risultato non è un result set, ma è un intero, e questo intero eh, ci dice quanti elementi sono stati modificati. In questo caso è una insert, quindi quanti elementi sono stati inseriti. Quindi normalmente deve restituire 1. Se restituisce 1 vuol dire che è riuscito a inserire l'elemento, se restituisce 0, ma in questo caso non dovrebbe succedere, eh perché l'unico motivo per cui non, potrebbe, non, non riuscirebbe a inserire quell'elemento sarebbe perché eh, esiste già e quindi hai una violazione di chiave, ma a questo punto ci, generere, ci genererebbe un'eccezione, quindi ti causa una SQL sì, exception se cerchi di reiscrivere lo stesso eh, studente allo stesso corso, perché la chiave primaria della tabella iscrizione è una chiave primaria doppia che contiene due campi, quindi se provi a reiscrivere lo stesso studente allo stesso corso genera una SQL exception che viene catturata e quindi non ritorna nessun intero. Quindi però è buona norma se io so che devo inserire un elemento, verificare che il risultato sia uno, che è un numero intero. In questo caso non devo fare più nulla dal punto di vista dell'interfaccia, no? perché non ho modificato i corsi, non ho modificato altro, però eh, ricordiamoci che eh, se io nel mio modello avessi l'informazione di chi è iscritto a quale corso, quindi questa tabella di iscritti me la fossi letta all'interno di un'array list, devo fare attenzione che a questo punto devo rileggerla, devo, devo rinfrescarla, devo aggiornarla. No? Perché io ho eh, aggiunto un dato nel database e nel model avevo una copia di quei dati del database che avevo letto prima, che a questo punto non è più aggiornata. Quindi devo fare attenzione, finché faccio query va bene, perché sto solo leggendo, ma quando comincio a modificare mi devo chiedere, ok, nel database ho modificato questo, quali sono i dati in possesso del model che adesso non sono più validi, perché avendo modificato qualcosa devono essere riletti? E allora a questo punto il metodo non del DAO, perché poverino, non lo sa, ma del model che chiama l'inserimento, dovrà poi anche eventualmente rifare delle query per rileggere i dati che gli servono. Mi pare che in questo esercizio noi non avessimo forse le, la necessità di avere tutti gli iscritti di tutti i corsi eh, e quindi questo problema non si pone. Però ogni volta che modifico un dato devo sempre chiedermi, avendo modificato questo dato nel database, quali strutture dati vengono invalidate all'interno del mio model e nel caso le ricostruisco? Uh, ok, poi abbiamo Dunque Federico che mi chiede che Monge preferisce usare Integer come classe anziché Int come tipo primitivo. Quando e perché è da preferire? Mh, non ci sono problemi, non ci sono differenze sostanziali. Eh, perché da, da, da Java 5 in avanti, se ricordo bene, eh, c'è un meccanismo che si chiama di Autoboxing per cui Java converte automaticamente un int primitivo in una integer class oppure un integer in un int tutte le volte che, che, che ne ha bisogno, in un certo senso. Quindi sono meccanismi di conversione automatici. Eh, non, eh, è chiaro che quando hai bisogno di passare un oggetto, tipo dovresti fare una lista di interi, sei obbligato a usare la classe integer, perché la lista deve essere di oggetti e non di dati primitivi. Eh, però quando pensiamo al passaggio di parametri di funzione o ritorno di valori, eccetera, ehm, sono abbastanza indifferenti. Ecco, l'unica cosa forse che pende a favore del, allora, del dato primitivo è un pelino più veloce, perché non deve creare l'oggetto, distruggerlo, eccetera, ma è una cosa impercettibile. Eh, a favore dell'oggetto è il fatto che un oggetto può anche essere null, per cui se io ho un intero, questo intero è un, deve essere per forza un numero. Uh, invece un, un oggetto può essere anche null quindi se chiami un metodo che dovrebbe restituire un valore questo valore magari non esiste per, per causa di, di errori non può essere trovato posso fare una, restituire un valore null per indicare che il valore non c'è se invece avessi un int eh, mi trovo in imbarazzo e non so quale valore restituire eh, un esempio ce l'abbiamo nel metodo parsint quando chiamiamo il metodo parsint gli passiamo una stringa e lei deve restituire un intero quando questo intero non esiste perché la stringa non rappresenta la formattazione corretta per un numero intero, che fa? Eh, non può restituirmi 0, perché 0 potrebbe essere il valore giusto, e non può restituirmi 1. Non c'è un numero intero che, che sia palesemente non valido, e quindi genera un'eccezione. Quindi il fatto che la parsiInter restituisca un, ogget, una, un primitivo int e non un oggetto integer fa sì che sia più complicata da usare. Eh, se andate a vedere. Uh, che so, il metodo getInt della, della classe JDBC uh, vi d'accordo che restituisce un oggetto integer e quindi se per caso in quella colonna non riesce a leggerlo un intero trovate null, quindi restituisce null e con quel null andate a vedere è un null, quindi è successo qualche cosa quindi è più, se vogliamo versatile avere un riferimento piuttosto che un intero, però veramente sono cose di, di minima comodità dal punto di vista diciamo, concettuale sono molto intercambiabili Molti linguaggi diciamo così, successivi, penso Python, penso JavaScript, hanno annullato questa distinzione tra tipo primitivo e, e, e oggetto e di fatto fanno sì che tutti siano oggetti. Quindi se vogliamo pensare più moderno, eh, allontanarci più dal C, eh, usiamo la classe integer. Ok. Um... Domanda di Matteo riguardo al DAO. Non mi è chiaro perché le classi degli oggetti presenti nel database le inseriamo nel package model e non DAO. DAO. Eh. Sono classi che riguardano direttamente i dati del database e quindi di competenza del DAO, è, è, di tutti e due in realtà. Sono classi che eh, stanno al di sotto del model, perché il model le usa per costruire le proprie strutture dati, ma già prima di conoscere il database avevamo delle classi, ricordate dentro il package model, avevamo la classe model e poi avevamo gli oggetti in cui memorizzare quando facevamo libretto voti, no? l'esercizio sul libretto di voti, il database non lo conoscevamo ancora, eh, eppure nel model avevamo sia la classe libretto che aveva la logica e sia la classe voto che conteneva i dati. Adesso quello che stiamo facendo è che questi oggetti semplici, tipo l'oggetto vuoto, diventano anche accessibili al DAO, il quale li può usare per trasferire dei dati avanti e indietro. Sono più di proprietà del model o più di proprietà del DAO? Non lo saprei, no? Sicura, se uno volesse fare il pignolo li metterebbe in un package ancora, ancora diverso, ecco. Eh, perché è un po' brutto che il, eh, ma no, che, che il database veda all'interno del package model, ma no, insomma, sono cose minime. Eh, quindi, eh, però dietro a questa domanda c'è un ragionamento che secondo me è, bello, eh, è bene far emergere. Eh, io non progetto quelle classi pensando solo alle query, ma progetto quelle classi pensando all'uso che il model ne deve fare e poi il, il DAO, il DAO eh, userà quegli oggetti che sono gli oggetti che arrivano dal modello. Quando prima abbiamo parlato di questo metodo insert, io dentro il DAO, lo vedere, non lo voglio vedere così, public, eh, che non so, void, perché non ha bisogno di restituire nessun valore, inserisci, studente, allora, non lo voglio vedere sicuramente con int matricola string codice di inserimento perché abbiamo sempre detto, no ma noi non usiamo eh, variabili sparse, valori, ops, valori singoli isolati, usiamo oggetti allora uno potrebbe dirmi, ah tu vuoi che io usi oggetti, allora usiamo un oggetto io ti definisco un oggetto eh, iscrizione iscrizione ehm, e questo oggetto iscrizione avrà due campi che sono, che sono la matricola, appunto, e il codice di inserimento. Allora, cosa abbiamo fatto qua? Abbiamo creato un oggetto solo ed esclusivamente per poter chiamare questo metodo. Un oggetto finalizzato a se stesso, che contiene informazioni parziali sulla matricola, informazioni parziali sull'insegnamento, perché non è tutto il studente, è solo la matricola, non è tutto l'insegnamento, ho solo il codice, e con un oggetto che viene usato solamente lì, usa e getta funzionalmente a, a solo a quel metodo, perché in quel momento sembra che ci serva un oggetto che fa questo. Allora questo è un lavoro secondo me inutile, non andare a creare oggetti che uso una volta sola eh, solo perché vogliamo essere puliti e mettere un oggetto. La cosa migliore è, di, è di, eh, di usare degli oggetti che esistono già, quindi sarà poi il void, inserisci studente, in cui passo lo studente e il corso C. E poi da qua ovviamente pescherò S.getMatricola per inserirlo qua e c.get codice inserimento per inserirlo qua. Quindi in questo senso cerchiamo il più possibile, poi in alcuni casi non sarà possibile, ma il più possibile di inventare, di progettare i metodi del DAO in modo che usino degli oggetti che hanno già un senso per il model. Così il model continua a ragionare a modo suo, e è il DAO che si adatta a come sono rappresentati i dati nel model perché altrimenti avremo un model che di fatto ragiona a troppo basso livello. No? Eh, in teoria se anche modificassimo un pochino la struttura del database, il model potrebbe anche non accorgersene, se progettiamo bene queste cose. Poi come dicevo, non sempre è possibile. Se devo fare certi tipi di interrogazione, magari mi restituiscono dei dati fatti in un certo modo, che è solamente proprio funzionale a quell'interrogazione lì, e allora mi creerò l'oggetto che userò una tantum. Ma ove possibile cerchiamo di evitarlo. Eh, poi Sonia mi dice che a programmazione oggetti utilizzando le mappe avevamo notato che le chiavi potevano essere solamente tipi primitivi, ma no, <ride> ma no. Eh, mentre nella prima parte del primo esercizio DAO abbiamo creato la map con corso integer eh, no no, non è cambiato nulla di nulla cioè nelle mappe eh, la chiave può essere un qualunque oggetto per cui sia definito eh, hash table equals un oggetto hashable no? per cui abbia ben definita una funzione eh, hash table e equals. Questo è l'unico prerequisito affinché un oggetto possa essere una chiave di una mappa. Quindi un oggetto ben definito per cui sia definita una nozione di uguaglianza forte, non necessariamente di confronto, non serve avere il compare to, però equals e hash code sono la, la, la condizione necessaria affinché io possa inserire un oggetto in una mappa. In una lista, per inserire una lista e essere in grado di ritrovarlo, mi basterebbe avere il metodo equals per poter trovare l'elemento, per usare il metodo contains, eccetera eccetera per inserire una mappa, poiché la mappa si basa internamente su una tabella di hash per velocizzare le operazioni, mi serve anche il metodo hash code quindi questo ehm, non, è, non è cambiato nulla, non era vero il fatto che eh, fosse possibile usare solamente i tipi primitivi anzi, altrimenti sarebbero abbastanza inutili queste, queste mappe eh, sì, è possibile, sì, è possibile che magari questo ragionamento sulle scode l'abbiamo fatto solo adesso e quindi sugli oggetti eh, che vi create, gli oggetti primitivi ce l'hanno già, gli oggetti che vi create voi è un passo in più che, che va fatto e va compreso. Ok. Dunque, come deve essere fatta, mi chiede Enrico, la stampa per formattare i testi come nella figura 2. Ah, conti gli spazi. Eh, conti, allora, eh, in questo caso eh, è stato usato innanzitutto un font eh, non proporzionale, quindi un font tipo courier che ha, o consolas o cose di questo genere, che ha eh, la, la larghezza di carattere tutto uguale. Okay? E, e quindi è stato modificato rispetto al font di default che, che ci dà JavaFX che è predefinito come font di, in, in scene Builder. Quindi nella proprietà della textarea dovete andare a modificare la proprietà font mettendo un font eh, di monospaziato, no? no, non proporzionale. E poi questo è stato ottenuto diciamo, aggiungendo degli spazi dove necessario. Quindi usando le... Metodi metodi di formattazione di, di Java, eh, c'è tutto un linguaggio di formattazione eh, che è uguale alla fine, diciamo ehm, è uguale a quello che conoscevamo in C, se ricordate ai tempi addietro quando si faceva eh, la printf dove c'erano i vari formatatori per 100s, per 100d eccetera eccetera, qui ce la, eh, esistono anche qua nel metodo format, di string, ehm, e, eh, ed è possibile Specificare ad esempio che questa è una stringa allineata a sinistra di almeno eh, che so, 20 spazi. E allora a questo punto, in automatico, lui quando costruisce la stringa ci mette il nome e poi ci aggiunge gli spazi davanti. Vediamo se riesco a trovare al volo la documentazione da farvi vedere. Eh, vediamo un po' string.format. No, questo è il formatter delle date, scusate, siamo andati a finire nel posto sbagliato. Vediamo questo qui a caso. Ecco qua, cosa che già come si faceva in C no? quando eh, facevo una printf. Io posso eh, usare il metodo format dell'oggetto string dando un template di formato con degli specificatori di formato, ad esempio per S, e poi dopo i parametri no, che mi interessano. Ehm, e poi posso cambiare chiaramente la dimensione, ad esempio nel caso del F posso dire numero totale di cifre, numero di cifre dopo la virgola, nel caso delle stringhe, eh, dove non so se c'è un esempio qua, posso dare, no, qui 0,7D vuol dire al massimo 7 cifre, non sono esempi molto ricchi. Però eh, la, la, la documentazione la, di, di tutti, Java, string, format, punto format. la classe giusta, andiamo a trovarla, non formatter, non voglio esempi, voglio la definizione, vabbè dai, la prendiamo da qua, non è formatter, non è Java utile formatter, ma è Java string java. Punto. Eh, for... eccoci qua cerchiamo classe string la classe string avrà il metodo eh, Cerchiamo format, non qui. qui. Perchè non cerchi a sinistra, ma va detto. Vabbè, eh, method summary cf fg, eccolo qua. Format eh, eh... String format eh, che eh, può usare una stringa di formato e una serie di argomenti. La stringa di formato eh, può usare tutti questi specificatori. In particolare per eh, 100 s converte sotto forma di stringa, vedete, chiama, chiama il metodo to string dell'argomento e poi può avere tutta una serie di eh, flag o, ehm, o specifiche ulteriori, ad esempio, noi serve la lineare a sinistra, quindi si fa col meno, left justified, e la dimensione massima eh, minima degli, degli spazi da aggiungere. Quindi in questo caso sarebbe un per 20s da inserire per mettere, stampare il nome con almeno 20 caratteri. Ehm, dopodiché, giustamente, eh, Matteo mi dice, sì però se io non so a priori qual è la lunghezza massima del nome e del cognome, eh, quanti spazi devo mettere? Eh, allora le soluzioni sono due almeno eh, tre, una fregarsene nel senso che se c'è per caso uno studente che ha i nomi troppo lunghi vabbè, quella riga lì sarà fuori formattazione. e pazienza oppure soluzione due troncare cioè decidere che i nomi eh, troppo lunghi se io lascio, dedico 20 caratteri per il nome i nomi che sono lunghi fino a 19 caratteri vanno bene, i nomi che sono lunghi di più vengono tagliati, quindi stamperò solamente i primi 19 il format non me lo fa, ma devo troncare la stringa prima quindi devo estrarre una sottostringa prima eh, se sbaglio il metodo per estrarre una sottostringa la stringa data massimo, lunga massimo 19 caratteri e poi la stampo dando una dimensione minima di, eh, di 20, quindi in questo caso sono sicuro di non sforare, al limite qualcuno avrà il nome tagliato Terza soluzione, faccio una prima passata sui dati per calcolare qual è la, la lunghezza massima del nome, e quindi se c'è un tizio che si chiama con un nome di 28 caratteri, allora per tutti deciderò che quella colonna è larga 29 caratteri. Questo è il modo, sono i modi possibili di incapsulare dentro una eh, poveretta casella di, testo, eh, qua? De una povera casella di testo dei dati più o meno allineati. Eh, così come anche qua, lo stesso problema si sui, sui nomi dei corsi. Ehm, se volessi fare delle cose un pochino più sofisticate, dovrei creare in JavaFX un oggetto di tipo table, una tabella. Non, non è immediatissimo, non è neanche complicatissimo, magari dedichiamo poi, se riusciamo a dedicare del tempo per farvi vedere eh, come creare tabelle, eh, di, fatto si, di, di fatto la tabella ospita un elenco di oggetti, e ospita dei metodi che dicono, ok, quale campo di quale oggetto va a finire in quale colonna. E quindi poi ci pensa lui a formattarla. È molto più potente da questo punto di vista, perché gli do gli oggetti e la tabella li impagina. Però ovviamente devo spiegare quali sono le regole di impaginazione. Ok, la domanda successiva di Lorenzo mi chiede se posso mettere due bottoni agli estremi di una finestra come nell'immagine c'entra e iscrivi allora queste qui le puoi fare dipende dal contenitore okay, nel senso che questi due oggetti sono contenuti senza andare a vedere questo FXML specifico, all'interno di un elemento di layout allora se abbiamo un elemento di layout come ad esempio una un H-box, una scatola orizzontale, lei per sua natura li mette tutti da sinistra verso destra. Okay? E quindi li troveremo tutti appiccicati qua, a sinistra, oppure tutti appiccicati a destra nel caso in cui l'allineamento fosse un allineamento a destra. In questo caso potremmo, anziché usare un H-box, potremmo usare un anchor box. Un anchor box è un, anchor, cioè un contenitore di layout i cui elementi all'interno possono essere posizionati dicendo quale distanza devono assumere da uno qualunque, anzi massimo due qualunque, dei quattro lati. Quindi praticamente avremo un anchor box anziché un h-box, dove questo primo elemento lo ancoriamo dicendo che ha top 0 e left 0, e quindi si allinea in alto a sinistra. Quest'altro elemento diremo che è il top 0 e il right 0, il destra uguale 0. E Allora a questo punto si aggancia a destra e quindi in questo caso se abbiamo degli elementi che vogliamo posizionare in una posizione nota rispetto ai margini del contenitore eh, l'anchor potrebbe essere il contenitore più adatto e, e quindi va allineato così eh, l'altra alternativa che però non è molto carina è mettere due H-box sovrapposti uno sull'altro trasparente e una allineata a sinistra e l'altra allineata a destra però è un po' una porcata ecco, per, per quello che ci viene in mente ok eh, Dopodiché lui dice che la text area dove ho dei risultati il, ha, ha i risultati ha ai bordi delle ombre più scure: si possono rimuovere o quelle rimangono? Eh, più scure quelle che vengono a te rispetto a quelle del, del, del, del, del, del testo, forse? Eh, ci sono delle proprietà shadow della, della text area. Alcune ombre sono na native, nel senso che danno l'effetto del rilievo se uno non ne aggiunge altre. Eh, però non so se si nota anche intorno alle, alle caselle di testo, c'è un piccolo di ombra che entra dentro, un piccolo di ombra che cade fuori, quindi sono effetti di un paio di pixel eh, che sono nativi, non so se, se tu hai notato delle, delle ombre più pesanti, eh, c'è anche una differenza che serve a rendere visibile all'utente se un determinato campo di testo è editabile oppure no. Quindi vedete che il bottone editable ha questo, scusate eh, cioè il campo di testo editable ha questo bordo che fa capire che l'utente può andarci dentro e scriverci, se invece vedete che non è editable eh, cambia un pochino l'aspetto e quindi diventa meno, eh, meno diciamo così, in rilievo, e può darsi che l'effetto che hai osservato sia dovuto al fatto che la casa di testo sia o meno editable o modificabile, adesso nel caso della textarea non dovrebbe essere modificabile dall'utente. Ehm um... tu mi chiedi come si chiama quell'anchor Box di cui ho parlato mezz'ora in SimBuilder, quindi mi stai dicendo che ho sbagliato il nome, cosa che non è improbabile, adesso vediamo di aprire SimBuilder e troviamo l'esempio concreto. Eh, ah, la, la domanda di Federica è semplicemente una, un leggero sfasamento, quelle classi lì, Icari e compagnia bella, eh, le, eh, le, le vediamo più avanti, quando vi parlavo di connection pooling. Okay? Eh, quindi sono state messe per sbaglio in quell'esercizio, adesso se andate a prendere la versione recente sono state tolte, eh, sono state tolte e quindi adesso non le trovate più. Le studieremo più avanti e sono le classi che servono per gestire un pool di connessioni. Quindi è trasparente, nel senso che se guardate la classe di B Connect cioè se la usate senza guardarla non vi accordete di nulla di diverso. Eh, però per ora effettivamente era prematuro inserirle, allora abbiamo rimesso la classe semplice che abbiamo visto insieme a lezione eh, questa settimana. Eh, AnchorPain, grazie della... esatto, AnchorPain. Io quindi posso avere due bottoni e si posizionano all'interno, vedete che ciascun elemento ha delle proprietà Perché uno si dentro l'altro. Via. Bottone e le proprietà di layout dicono quanto deve star distante dai quattro bordi. In questo caso eh, ho fissato i quattro numeri semplicemente cliccandoci dentro che mi fissano la posizione corrente, ma non è una grande idea perché se dovessi eh, ingrandire o ridurre questa finestra eh, questi valori sarebbero sbagliati, E quindi, se lo voglio in alto a sinistra, basta che io metto uno 0 qua e uno 0 qua e lui è posizionato in alto a sinistra. Eh, dopodiché, ehm, vedete che sono solo due lati rossi: no? quelli rossi sono quelli in cui è specificato il valore, quello invece in cui non specifico il valore eh, assume la regola di allineamento. Quindi, non, eh, quindi, se avessi un secondo bottone, lo potrei inserire. Lo metto a caso, ma poi dico guarda, vai a destra in alto 0, 0, caro mio, Opla. e lui si posiziona là in alto a destra. Ovviamente questa non sarà tutta la finestra, sarà semplicemente all'interno. Magari abbiamo la finestra fatta in, come un V box all'interno di una delle righe della V box mettiamo questa Anchor Box. Se avessimo ehm, più eh, elementi da, da allineare in questo modo, allora potremmo usare. Eh, ad esempio, una griglia, una grid, grid pane. A questo punto ho quattro bottoni, li voglio equipaziare e va bene. Fare una griglia larga quattro colonne e metterò un bottone in ciascuna di esse. Eh, quindi, ad esempio, il bottone lo metto qua, l'altro bottone lo metto qua, e se ne ho altri li aggiungo nelle varie caselle, e quindi sono una griglia è invisibile di per sé, no, no, le righe e le colonne non le vedo, ma semplicemente mi dispone di elementi con delle regole che sono date dalla larghezza delle colonne, quindi anche qua le colonne possono essere l'imposto di una larghezza fissa e non calcolata, eh, come larghezza preferita, ad esempio qua è un 100, eh, oppure una larghezza percentuale che fa sì che io decida se ho due colonne eh, le, le, le dimensioni a 50% ciascuna. Se io invece voglio una più grande, dimensione del 75% e l'altra prenderà il 25%. Quindi queste regole di dimensionamento della griglia mi permettono di posizionare gli elementi in modo anche ordinato rispetto al, a uno spazio che ho a disposizione, che in questo caso sarà lo spazio del grid pane. Gabriele, dopo avervi dato il nome dell'oggetto, mi chiede come si può impostare la dimensione della lunghezza del textare uguale alla lunghezza della finestra. Uh, altezza o larghezza intendi quindi inseriamo una textarea larghezza e la textarea è un po uh, è un po' anarchica da questo punto di vista perché ha una uh, larghezza minima e massima se noi possiamo mettere anche qui use computer size questa dimensione eh, è calcolata sulla base del numero di righe e di colonne quindi ha un contenuto a differenza di un bottone che ha una dimensione fissa, poi dipende da cosa ci scrivo dentro eh, o di una label che cresce con la crescita del testo, questa è predisposta per avere una certa dimensione, righe e colonne eh, quindi ha una certa dimensione di base perché eh, ha un numero default di colonne, se io la voglio fare più larga o più, più, o più piccola, posso cambiare il numero di colonne 80 e diventa molto più ampia 20 e diventa molto più stretta e così via eh, questo è la, il numero di colonne preferito allora dal numero di colonne preferito viene definita la larghezza preferita eh, e quindi in qualche modo lei si adatta rispetto al contenuto eh, che, che, che prevede per renderla per renderla larga come la tabella, come l'intera finestra in modo che si allarghi, eh, non mi pare che ci sia un modo perché altri elementi hanno delle proprietà can grow, quindi che è in grado di crescere quando, quando il suo contenitore cresce, ma eh, mi sembra che nella textarea non ci sia questa possibilità e quindi l'unico modo fatemi vedere se c'è qua nella proprietà ma mi sembra non sono mai riuscito a farlo bene uh, in no, no, no, no. no. Um, l'unico modo sarebbe Far, far, far fatica, eh, nel senso che andare a intercettare l'evento di ridimensionamento della finestra e re, andare a reimpostare la larghezza. Quindi non lo fa in automatico, lo, lo dovremmo fare noi. Eh, quindi andare a prendere in questo caso il grid paint che la contiene, il grid paint ha un, un evento, un resize da qualche parte, eh, e, e tutte le volte che viene ridimensionato vado a fare un piccolo event hander che va a modificare la larghezza della, della textarea, però questo eh, vuol dire fare a mano ciò che il layout manager non è in grado di fare perché questo oggetto non, non, ha, non si adatta dinamicamente come dimensione. Eh, ma la stessa cosa in parte succede anche alla textarea, cioè una casella di testo e tu la allarghi, la finestra, la casella di testo ah, mantiene normalmente la sua... La, sua dimensione. la flessibilità ce l'abbiamo soprattutto sui contenitori, ma sui singoli controlli eh, non c'è. No? Così anche quando stringi la tabella la textarea viene tagliata e, e, non, eh, e non invece è ristretta. Purtroppo la flessibilità non è, non è massima da questo punto di vista. Ehm... Allora, eh, allora ci sono ancora due domande. Allora, una di Lorenzo di prima, che scusa che non avevo visto, che mi diceva nella figura 2 l'ombra che c'è sulla textarea, nella figura 2 su, sul lato sinistro, Questo qui, questo credo che sia un margine. C'è anche qua, credo, sul lato sinistro, vedete che c'è questa sbarra qua, questa sbarra qua. Probabilmente è stato dato un margine interno alla textarea eh, rispetto rispetto al suo contenitore. Esatto, quindi è semplicemente un margine che distanzia il bordo della testarea dal contenuto del testo e questo margine è stato colorato, in un certo senso di grigio. Quindi non è, è un effetto di proprietà appunto del singolo elemento. Poi avevamo eh, Matteo che mi diceva, se su SimBuilder esiste un metodo per cui si adatti il formato della finestra e eventuali variazioni di dimensione della finestra stessa. Allora, tu puoi usare la flessibilità che c'è nei metodi di layout e quindi cercare di usare i, i, diciamo, i vari automatismi per cui, eh, ad esempio, la dimensione della griglia, eh, in questo caso use computer, si adatta alla dimensione del, eh, del suo contenuto. Ehm, quando tu allarghi tanto la finestra potresti avere appunto una tabella, la griglia se non sbaglio si può, si può avere, non so se si può scrivere 100%, non credo, non so sono 100 pixel. Eh, ci sono alcuni elementi che crescono automaticamente, tipo l'H box, la V box, che se cresce il loro contenitore loro crescono, eh, però eh, il loro contenuto non cresce di per sé, quindi si distanziano di più gli elementi all'allargarsi all della finestra. Quindi rispetto a quello che siamo abituati sulle applicazioni web, no? che sono, come si dice, responsive, cioè quando io ridimensiono magari ci sono alcuni blocchi che si spostano o spariscono o cambiano forma, eh, questo il layout manager di, con, con le classi di layout di base di, di JavaFX non è, non è in grado di farlo ancora. Quindi c'è un minimo di flessibilità, nel senso che se la finestra è più larga, alcuni testi, eh, lui può giocare sulla larghezza minima e larghezza massima. no? Ogni elemento ha queste dimensioni minime e dimensioni massime e se sto stringendo il suo contenitore, lui lo ragiona ricorsivamente, se sto stringendo il suo contenitore l'oggetto cerca di stringersi fino alla larghezza min minima. Se invece ha più spazio cerca di allargarsi fino alla larghezza massima. Molto più di questo non si riesce a fare con, con le classi native. L'unico che è un pochino più intelligente è il flow, il flow pane, adesso mi viene in mente, perché è in grado di andare a capo, quindi se io metto degli elementi in un flow pane, se ci stanno tutti sulla stessa riga, li mette uno a destra dell'altro, no, li imposto da sinistra a destra, ma se per caso la, la finestra si stringe, prende l'ultimo e lo manda a capo, e quindi come, come se avessimo... Una galleria di immagini, ho no? tutte le miniature delle immagini, stringo la finestra, allora le immagini si ridispongono, vanno a capo, si dispongono su meno colonne ma più righe. Questo flow pane lo fa. Ovviamente se stringo la, la finestra devo poi alzarla per poter vedere tutto, oppure prevedere vedere una, una scrollbar a destra in modo che possa poter scorrere. Questo diciamo, è l'elemento più, più furbo dal punto di vista del layout tra quelli che sono disponibili nativamente in JavaFX. Allora, Gaia mi dice che nella Combo se inserisce dei valori tipo corso, come faccio a inserire anche un valore vuoto per indicare che voglio selezionare tutti gli studenti di tutti i corsi? Ehm, allora, la Combo Box può non essere selezionata, può essere non selezionata. Quindi quando, eh, vedete qua Corsi, quando clicco su questo comparirà l'elenco dei corsi ma inizialmente così eh, nessun elemento è selezionato. Quindi quando faccio get value mi restituisce null, perché mi dice che non c'è nulla attualmente selezionato. Quindi non è un valore in più che devo aggiungere, ma è un valore, diciamo, è il, il non aver selezionato alcun valore. Quindi se, eh, se, devo, se non voglio selezionare un elemento posso semplicemente rendere la, la tendina, non, non, non scegliere nulla da questa tendina. Eh, al get value eh, riceverò un valore null e quindi poi uso quel null per dire tutti i corsi. Eh, oppure eh, posso arricchire un po' l'interfaccia, mettere magari una casellina di spunta qui a fianco, oppure a fianco di corso, eh, una casella di spunta che dica tu, cioè, vuoi selezionare un corso? Sì, allora dimmi qual è. Quindi una casa di spunta che se è selezionata rende, abilita questa, questa combo box se non è selezionata invece la disabilita. E quindi separiamo le due scelte concettuali scelgo un corso sì o no se voglio sceglierlo, quale scelgo. La terza cosa ancora possibile potrebbe essere eh, di aggiungere un corso fittizio. Un nuovo oggetto corso di cui siamo coscienti che non sarà un corso reale e questa è un po' tra una porcata però si può fare, nel senso che noi abbiamo messo dentro gli items della combo box una copia degli stessi oggetti che avevamo nel model, ma nessuno ci vieta di aggiungere magari per primo un altro oggetto speciale che, eh, il, che sia sempre un oggetto di tipo corso, ma il cui valore, il cui, della cui denominazione sia ad esempio tutti i corsi allora compare per primo e quando lo selezioneremo prima ovviamente di passare diciamo così, di chiamare il metodo del model andremo a chiedere per caso è quell'oggetto speciale che ho inserito prima eh, che magari è un codice non so 0,0,0,0, tanto non viene visualizzato allora se sì eh, allora chiamerò dei metodi per dire dammi tutti i corsi se invece no è un oggetto normale chiamerò degli altri metodi del model per lavorare con quel corso lì quindi è sempre possibile aggiungere un metodo speciale il fatto che lo aggiungiamo nella collection degli items della del combo box non va a modificare la collection del model, ovviamente, quindi è una cosa in più che aggiungiamo facendo poi attenzione a gestirlo chiaramente. Ehm, tornando ai due bottoni, se è sbagliato usare un H-box, inserire due bottoni e dare margine tra i due, e sì però devi sapere quale, ma, quanto margine dare no? nel senso che se poi questa finestra fosse un tantino più larga, eh, questa distanza rimarrebbe costante il margine che gli hai dato e quindi questo bottone non, si, non sarebbe più a destra, eh, all'estrema destra, ma avrebbe ancora dello spazio alla sua destra, quindi non è, sarebbe una soluzione diciamo così, funzionale ma non ideale perché non, è, non si autoadatterebbe, però abbiamo già discusso prima che ci sono dei limiti nella capacità di JavaFX di autoadattarsi, quindi conviviamoci essenzialmente. spero di non aver spoilerato troppo le soluzioni del laboratorio di domani perché altrimenti non vi divertite più sulle prime domande che mi avete fatto sulla combo box e... dunque, Gabriele mi fa una domanda molto strana se è sensato scatenare delle eccezioni con dei throw anche per delle risposte positive così da bypassare un pezzo di codice e dare subito il risultato nel textarea eh, così come è inopportuno usare una catena di if per controllare gli errori perché esistono le eccezioni è inopportuno usare le eccezioni come metodo di controllo quando in realtà potresti usare una if eh, quindi è ovvio che nessuno così può arrestarti se, se genera un'eccezione che dica va tutto bene, però quantomeno stai usando uno strumento al di fuori dal, dal, dal modo in cui era stato pensato. Quindi la, la risposta è, è possibile, ma non dubbi se è sensato, la risposta sul fatto che sia sensato è no. Ok, Ci sono altri messaggi o domande? Vi pare che questa modalità vada bene, dei video più le chat settimanali? in altri corsi ho avuto delle lamentele che mi dicevano eh, ma cosa mi ci dai già perché di fatto in video vediamo tante ore quante sarebbero le ore di lezione e quindi queste ore qua di chat sarebbero in più rispetto all'orario no? un altro corso che sto facendo si sono un po' lamentati gli studenti dicendo ci fai fare più ore eh, però se va bene Ehm... Sì, esattamente. Sono, sono, in qualche modo cerco di sostituire la domandina che avviene in aula oppure nell'intervallo, non ho capito una cosa, mi danno una spiegazione, potrebbe essere utile. Assolutamente. Eh, sono detto che, che i gestionali capiscono prima le cose sul, sul modo di funzionamento. I laboratori funzionano bene, secondo voi? La modalità di dare assistenza e di poi di recapitolare al, verso la fine le fact principali di cosa... Noi dovremmo anche, adesso non, non faccio promesse, eh, però noi sa che abbiamo tutti gli, il borsista che, che normalmente ci, ci dovrebbe aiutare in laboratorio, adesso questo borsista è parzialmente disoccupato e una delle idee che abbiamo avuto è chiedere al borsista di fare delle soluzioni rapide delle, dei laboratori, quindi dei video in cui non, non risolva passo passo, perché altrimenti sarebbe un video di, di tre ore, ma che commenti una soluzione, faccia vedere i passaggi principali della soluzione, in modo da avere anche non solamente la soluzione, ma anche i vari passaggi in un video che poi cercheremo di pubblicare, magari per per, non per tutti gli esercizi, forse solo per quelli un pochino più significativi. Eh, eh, quindi cercheremo di, di mettere a disposizione questo, non così in tempo reale, settimana per settimana, perché chiaramente va, va, va preparato, va visto, però potrebbe essere un materiale che via via vi aggiungiamo, soprattutto in vista delle ultime settimane, dove gli esercizi si fanno un pochino più complessi dove ci sono poi le componenti algoritmiche quindi questo giusto per, come anticipazione va bene, come sempre per qualunque cosa eh, ci possiamo sentire via sul canale telegram su cui qualcuno mi sta scrivendo in questo momento in tempo reale non riesco a rispondere ma risponderò più tardi Ehm vi ringrazio per ora e direi che ci possiamo salutare fino alla settimana prossima, che non, non è ancora Pasqua, quindi va ancora tutto normale, scusate, ma immagino, immagino anche voi, ma a me sfugge il concetto di calendario in questo periodo un po' strano. Ok, allora chiuderei, eh, vi ringrazio tutti, ci vediamo la settimana prossima. Grazie, alla prossima. Chiudiamo questo.